Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un microscopio antico, costruito intorno al 1900. È un microscopio per biologia e funziona ancora bene. Osserveremo delle diatomee. È uno strumento da collezione Qui vediamo gli obiettivi, qui vediamo il condensatore, sotto c'è lo specchietto, è uno strumento in ottone molto massiccio, pesante. Ecco qui, vediamo delle diatomee, un vetrino preparato con delle diatomee, stiamo mettendo a fuoco, tutto questo per farvi vedere che il microscopio è funzionante. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. A presto!